oggi parliamo di proteine in particolare vediamo quali differenze ci sono e se ci sono tra le proteine animali e quelle vegetali la cruda realtà è che chiunque dica che ci sono differenze ha ragione ma anche torto vediamo perché buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video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 Il fatto è questo dal punto di vista chimico le proteine sono tutte costituite con gli stessi mattoni chiamati aminoacidi e devino da cereali legumi polli o merluzzi non cambia nulla col processo digestivo noi spezziamo le proteine e ne ricaviamo aminoacidi che sono poi quello che serve per sintetizzare le nostre proteine non esiste un modo per capire chimicamente se Aminoacido derivi da un fagiolo o da una fettina di manzo. Soprattutto al nostro organismo non cambia assolutamente nulla, per lui è importante che ci sia l'amminoacido, non la sua provenienza. Ma è proprio su questo che si gioca tutta la differenza tra proteine animali e vegetali, la presenza o meno di alcuni aminoacidi. Le proteine, come appena detto, sono una lunga catena di amminoacidi, e possono diventare anticorpi, possono diventare enzimi digestivi, possono diventare ormoni, possono diventare un'infinità di cose a seconda della sequenza di aminoacidi che le compone. Il nostro organismo però riesce a sintetizzare solo 12 dei 20 aminoacidi che le compongono. Gli altri 8 devono essere assunti con la dieta. Per questo sono chiamati aminoacidi essenziali. Il cuore del discorso è questo. Mentre una fonte animale di proteine, ad esempio carne, pesce, uova o latticini, apporta tutti e 20 gli amminoacidi nelle giuste dosi, compresi gli otto essenziali, le fonti vegetali sono spesso carenti di almeno uno di essi. Gli unici vegetali che hanno tutti gli amminoacidi nella giusta proporzione sono la soia, il grano saraceno, la quinoa, l'amaranto e ovviamente i prodotti derivati da essi. Tutti gli altri hanno uno o più amminoacidi in dosi troppo basse oppure hanno decisamente troppo poche proteine in generale e non possono nemmeno essere definite fonti proteiche. Questa diversa composizione amminoacidica è responsabile del fatto che le fonti proteiche animali sono considerate migliori rispetto a quelle vegetali. Da qui infatti ne deriva che le proteine vegetali debbano essere assunte in quantità leggermente maggiori per avere la stessa capacità di soddisfare i fabbisogni umani Inoltre, dobbiamo ricordarci di assumere fonti proteiche diverse, ad esempio cereali e legumi nella stessa giornata, per poter avere con sicurezza la giusta proporzione di aminoacidi essenziali. Questo discorso è valido per chiunque, ma è molto importante soprattutto per due categorie di persone. Per chi segue una dieta vegetariana o vegana e per gli sportivi d'élite. Nel primo caso bisogna fare in modo di avere cereali e legumi quotidianamente in tavola perché non mangiando prodotti animali si può fare affidamento solo su quelli vegetali. Nel secondo caso è la quantità a rendere critica la questione, perché se ci si affida alle fonti vegetali si è costretti a mangiare di più, col rischio di appesantirsi. La vera differenza quindi non sta tanto nella chimica, perché come ho già detto tutte le proteine sono composte da quegli stessi 20 aminoacidi, piuttosto la differenza sta nel ruolo fisiologico di questi aminoacidi e nella facilità che ha il nostro organismo di gestirli e usarli. D'altronde l'essere umano è un animale, è abbastanza immediato pensare che alimenti di origine animale possano essere simili a come siamo fatti noi. Allo stesso tempo un vegetale è molto lontano dalla biologia animale, è quindi naturale che abbia bisogni per la sua crescita e il suo sviluppo, diversi, avendo quindi proteine leggermente meno adatte. In conclusione, la differenza sta nell'alimento, non tanto nelle proteine. Le fonti vegetali devono venire semplicemente trattate diversamente dalle fonti animali. Tutto qui. La cosa importante da capire però è che una volta tenuto conto di questo, è possibile sfruttare gli alimenti proteici al meglio, senza rischi di carenze, indipendentemente dal tipo. Bene, questo è tutto.